merito dell'emendamento dell di commissione. Allora, eh, come ho detto già in vari interventi, ehm, abbiamo molto riflettuto eh, sulla proposta che inizialmente era stata formulata in pieno periodo Covid per eh, venire incontro a tutte le attività produttive, per cui la proposta iniziale eh, si proponeva di aiutare non solo eh, diciamo, la somministrazione eh, classica ma anche le librerie come abbiamo detto e anche eh, l'artigianato alimentare eh, anche grazie alla interlocuzione con gli uffici e in alcuni casi anche ai pareri che evidentemente la legge non permette ad alcune categorie come l'artigianato alimentare di avere eh, occupazione di suolo pubblico, abbiamo ehm, recepito l'indicazione degli uffici e questo emendamento in particolare va a cancellare tutte le modifiche all'articolo 4 ter, quindi chiediamo di cancellare eh, la parte del periodo che constava di tre, tre commi eh, presente nella proposta di modifica. Grazie.